Uomini e donne gossip, Sabrina Ghio ha un nuovo fidanzato? Parla l'ex tronista. Uomini e donne gossip, chi è il nuovo fidanzato di Sabrina Ghio? L'ex tronista smentisce. È bastata una vacanza in Messico e qualche segnale strano per agitare il gossip. Sabrina Ghio di Uomini e donne ha un nuovo fidanzato? Alcuni indizi sembravano inequivocabili ma la realtà è ben diversa. In un'intervista rilasciata al settimanale Spy, l'ex ballerina di Amici ha smentito certi pettegolezzi ribadendo di essere ancora single. Dopo il no del corteggiatore Niccolò Ragnolo, la bionda romana non ha avuto altre occasioni in amore. Almeno fino ad oggi. Perché Sabrina è un'inguaribile romantica e all'età di 32 anni crede ancora nell'amore, soprattutto in quello eterno. Per il momento si gode la figlia di 5 anni Penelope, nata dal matrimonio con Federico. Ho trascorso l'ultimo dell'anno in Messico con un'amica. Pochi giorni per staccare la spina e nessun fidanzamento in vista, al contrario di quanto hanno scritto alcuni siti o magazzine. Sono singla ha assicurato Sabrina alla nuova rivista edita da Mondadori. La Gio ha pure rivelato di non essersi pentita di aver scelto Niccolò, l'unico ragazzo che alla corte di Maria De Filippi le ha trasmesso qualche emozione. I suoi occhi mi ricordavano mio padre Maurizio. Con lui ancora oggi non ho un buon rapporto. Sapevo che non era un ragazzo facile, ma dentro di me era subentrato l'animo da croce rossina. Però evidentemente non ha funzionato ha dichiarato la giovane. Uomini e donne, Sabrina Ghiò va avanti con la sua vita. Archiviata l'esperienza al trono classico, Sabrina è tornata alla vita di sempre. Qualche tempo fa si parlava di una probabile partecipazione all'isola dei famosi ma, secondo i rumors, la Ghiò avrebbe rinunciato per stare vicina alla figlia Penelope. È l'amore della mia vita ha sentenziato l'extronista.